salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video alzi la mano chi di voi non conosce questo marchio e eh, sono convinto che chiunque stia guardando questo video conosce il marchio commodore eh, questo marchio che ha fatto la storia la storia sia per l'innovazione che per il numero di pezzi venduti cioè veramente un marchio che ha fatto storia tra gli anni 80 e gli anni 90 questo marchio ha spopolato nelle case di tutti noi e non solo nelle case ma anche dentro di noi perché ormai abbiamo immortalato dentro di noi dei momenti unici eh, di felicità e di divertimento ragazzi che ci ha dato il marchio commodore e mi direte ok andrea ma perché ci stai parlando del marchio commodore perché se dovessi dirvi che ho qua un tablet della commodore eh, come reagireste io ragazzi mi sono emozionato che quasi mi mettevo a piangere perché rivedere il marchio commodore su un device eh, dei giorni nostri mi ha emozionato in maniera incredibile quindi ragazzi adesso direi di mettere via il logo che ho inciso su questa tavoletta di legno per farvi vedere quello che è il tablet della Commodore, sì ragazzi, questo è un tablet come vedete della Commodore Engineering che ha il marchio Commodore per l'Italia e per altri paesi europei, quindi loro sono possessori del marchio Commodore appunto per l'Italia e hanno ragazzi prodotto questo tablet, un tablet che si chiama ETAB64 ovviamente perché comunque il Commodore 64 è stato sicuramente il prodotto Commodore. Più venduto e più desiderato tra i ragazzi degli anni 80 e capite bene che quando mi è arrivato questo prodotto eh, mi stavo per mettere a piangere perché comunque anche la confezione ovviamente ricorda quello che sono i colori commodore quindi eh, sia ovviamente il logo il marchio il 64 e anche questa colorazione è davvero tanta tanta roba quindi ragazzi adesso prima di parlare delle sue caratteristiche direi di fare un unboxing eh, per farvi vedere come il prodotto da vicino eh, sono emozionantissimo non so se si capisce perché ragazzi dentro di me ma penso anche dentro di voi ci sono pezzi della vostra vita della mia vita marchiati commodore quindi ragazzi facciamo un unboxing di questo prodotto super emozionante sfiliamo la scatola da quello che è la copertina che vado a mettere qua perché questa copertina ragazzi eh, mi fa impazzire andiamo ad aprire la scatola ed ecco che ormai ci siamo ragazzi siete pronti e voilà ed ecco a voi è tab 64 qua sopra abbiamo un manuale di istruzioni è molto semplice ovviamente perché è un tablet ma che ci spiega le sue caratteristiche principali dal punto di vista dei tasti delle connessioni e via dicendo andiamo a metterlo qua da parte e qua abbiamo lui le tab 64 adesso vado a togliere il cellophane protettivo e ragazzi guardate il logo serigrafato dentro Commodore dietro al tablet che è tanta tanta roba, cioè solo questo vale il tablet, veramente. Avere un dispositivo eh, dei giorni nostri marchiato Commodore e poi marchiato ufficialmente Commodore, perché questo marchio appunto è di proprietà della Commodore Engineering, eh, davvero è emozionantissimo. Infatti anche qua vedete Design by Commodore Industries LTD, quindi tanta tanta roba, anzi direi tantissima roba eh, adesso andiamo ad accantonarlo un attimo eh, guardiamo cosa c'è ancora nella confezione perché è davvero molto completo questo tablet andiamo a spostare i bordi antiurto e qua ragazzi abbiamo un'altra chicca guardate cosa abbiamo qua incluso nella confezione guardate una cover già inclusa in confezione con tastiera cioè veramente top quindi abbiamo la cover con la tastiera con connessione fisica quindi non è una tastiera che si connette bluetooth ma che si connette fisicamente al tablet ma questo poi lo vedremo tra poco quindi già questo ragazzi è un accessorio davvero eh, spettacolare ad davvero direttamente nella confezione e poi qua da parte nella piccola scatoletta sul fianco che adesso vado ad aprire abbiamo l'alimentatore con eh, l'adattatore europeo e il cavo type c usb per la ricarica quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione che però direi che è tantissimo perché avere un tablet con la cover la tastiera incorporata con connessione fisica secondo me è già incredibile quindi andiamo a prendere il nostro etab 64 e andiamo ad analizzarlo allora nella parte superiore abbiamo il tasto d'accensione il tasto per alzare ed abbassare il volume e la presa type c per la ricarica carica poi qua sotto abbiamo gli autoparlanti e eh, i pin per la connessione della tastiera come ho detto è connessione fisica e questo sicuramente è fantastico perché comunque è meglio una connessione fisica di una connessione bluetooth poi da questa parte non abbiamo niente mentre da quest'altra parte abbiamo un doppio slot per o mettere due sim o per mettere una micro sd aggiuntiva e una sim e poi qua abbiamo l'ingresso per il jack delle cuffie poi nella parte sotto abbiamo una foto fotocamera da 8 megapixel e, eh, ovviamente il flash che poi diventa anche eh, una piccola torcia a led. Frontalmente abbiamo un'altra fotocamera che è una fotocamera da 5 megapixel e le sue caratteristiche, ragazzi, sono di un tablet eh, di fascia media, quindi non ha prestazioni pazzesche, ma al prezzo che vi viene venduto e con il marchio che abbiamo sulla confezione e serigrafato dietro al tablet, ragazzi, il prezzo è incredibile, perché viene venduto direttamente da Commodore Engineering nel loro sito a 219 euro avete capito bene ragazzi 219 euro per avere questo tablet con cover e tastiera. Il tablet, come ho detto, è di fascia media, monta un processore 8 core SC9863 a 4 gb di ram e 64 GB di memoria, espandibili poi con una micro sd. Abbiamo un display lcd da 10.1 pollici con una risoluzione da 1920 x 1200, monta eh, come sistema operativo android 10, monta una batteria da 6000 mAh che gli permette di avere molta autonomia, un bluetooth 5.0 ed un wifi dual band quindi un wifi che sia 2,4 GHz che 5 GHz. quindi un tablet si sì, di media fascia per quanto riguarda le sue prestazioni ma che ragazzi è davvero completissimo e ripeto a 219 euro secondo me è incredibile eh, adesso però direi di vederlo da vicino e di andare ad accenderlo perché già l'accensione eh, sicuramente vi lascerà a bocca aperta quindi direi di andare ad inserirlo direttamente nella cover quindi lo vado ad inserire qua sotto dove faccio agganciare i pin vado a spingere e clac l'ho agganciato vado adesso a piegare l'aletta posteriore per dargli l'inclinazione e ragazzi eh, tanta roba perché comunque parliamo di un tablet che non costa cifre folli ma che davvero ci dà tantissimo adesso però direi di andare ad accenderlo perché merita l'accensione merita qua eh, quasi mi veniva giù la lacrimuccia ragazzi guardate la schermata iniziale io mi sono commosso eh quindi gli diamo un attimo il tempo di accendersi come abbiamo detto lui monta Android 10 eh, quindi un sistema operativo eh, sì eh, un po' sorpassato rispetto all'ultima versione che è Android 12 ma sicuramente una versione molto collaudata eh, e che poi gira bene su questo tipo di dispositivo una volta acceso e configurato ovviamente io l'ho già configurato quindi il wifi tutte le varie opzioni da attivare, geolocalizzazione, tutte le cose inserire ovviamente il nostro account google una volta fatto tutto questo ci troveremo questa schermata quindi avremo come sfondo questo logo commodore eh, come vi ho detto il tablet secondo me funziona benissimo è molto fluido nei movimenti infatti anche il touch mi è piaciuto tantissimo eh, vedete come scorre bene e davvero secondo me per il prezzo che costa questo tablet è super completo è super affidabile e soprattutto eh, molto molto concreto sicuramente un tablet che all'interno di una famiglia è davvero utile perché comunque eh, anche per i ragazzini o per i bambini che magari devono fare la dad o che devono studiare usando un tablet o se dovete lavorare da casa ovviamente ripeto non per fare editing video o cose estreme ma eh, se dovete fare lavori di ufficio se dovete fare delle videoconferenze cioè tutti questi lavori lui li fa benissimo la fotocamera posteriore mi è piaciuta tanto eh, da 8 megapixel mi raccomando ragazzi nel caso a Acquistiate questo tablet, togliete la pellicola. Sembra che non c'è la pellicola sulla fotocamera, non si vede perché non sporge da nessuna parte, quindi è come se non ci fosse, ma se andate con l'unghietta a grattare c'è la pellicola. Eh, tiratela via perché altrimenti eh, le foto non saranno perfette, saranno un po' sbiadite, avranno questi colori molto tenui, e eh, non saranno nitidissime, ma tutto è dovuto a questa pellicola che proprio sembra che non c'è io all'inizio ho detto no dai ma che fotocamera scadente c'è e invece no ragazzi grattando con l'unghia c'era la pellicola è tutto è cambiato la fotocamera mi è piaciuta molto se la valutiamo ovviamente è in un tablet che costa 219 euro cioè bisogna sempre dare un termine di valore e paragone magari con altri dispositivi eh, rapportando quello che è il prezzo che andiamo ad acquistare il prodotto quindi quando un prodotto eh, non costa cifre assurde e eh, fa cose buone è come se facesse cose incredibili perché lo stiamo pagando un determinato prezzo e se le fa bene eh, acquistano ancora più valore che se acquistiamo un prodotto che costa tanto e, e fa le cose bene e grazie ok quello deve farle benissimo lui si interfaccia subito con la tastiera quindi vedete come la frecciolina del mouse è reattiva anche la tastiera è molto reattiva adesso vi faccio vedere a scrivere qualcosa quindi vado ad aprire le note e proviamo a scrivere qualcosa Ciao, ragazzi, io sono e tab quindi anche questo accessorio è incredibile in questo prezzo e poi per vedere comunque come si comporta anche con gli emulatori che comunque mettono un po' sotto pressione eh, i device e gli hardware dei device ho installato Mame Android eh, questo emulatore per giochi Mame ho provato ad installare eh, Wonderboy. vado a farlo partire e ragazzi è emozionante vado ad inserire le monetine vado a fare start e ragazzi Capite che è tanta roba, eh vedete come è fluido come si comporta bene perché comunque muovere degli emulatori sicuramente non è semplice perché comunque è un dispositivo che non ha caratteristiche da paura per quanto riguarda la sua componentistica hardware ma è davvero concreto e secondo me ok il marchio commodore ok tutto ma vale sicuramente eh, di più di quello che è il prezzo d'acquisto davvero incredibile adesso usciamo da qua perché se no inizio a giocare non smetto più e poi ovviamente ovviamente essendo un prodotto marchiato Commodore ho installato anche vari emulatori Commodore per non farmi mancare niente questo è incredibile perché se lo andiamo ad aprire ragazzi eh, riproduce la schermata d'avvio del Commodore 64 eh, e mi fa impazzire ovviamente anche qua poi si possono caricare tutti i giochi Commodore 64 ed è incredibile eh, vedete che funziona con la tastiera quindi io scrivo adesso a caso cioè sembra di avere il commodore 64 e poi ovviamente l'ho provato con youtube perché comunque chi acquista un tablet sicuramente lo utilizzerà con youtube allora direi di andare ad aprire uno dei miei ultimi video andiamo a metterlo a schermo intero guardiamo che risoluzione abbiamo in questo momento eh, siamo un po bassi di risoluzione andiamo a mettere la risoluzione massima di questo video che è 1080p la qualità direi ottima eh, youtube si comporta benissimo con questo device e poi ragazzi all'interno di questo tablet troviamo due particolari sono due giochi in stile arcade prodotti sempre dalla commodore engineering perché loro comunque nel loro sito che si chiama commodore.com inc vi lascio tutto qua sotto in descrizione ovviamente sviluppano anche giochi giochi che girano ovviamente su sistemi android ma che riproducono lo stile dei giochi arcade eh, per esempio se io vado ad aprire Apogee X vedete che lo stile è quello classico eh, dei giochi Commodore di allora anche la grafica molto simile facendolo partire vedete come lo stile richiama molto quello dei giochi arcade stessa cosa poi è per l'altro gioco che abbiamo incluso che è Meta Comando che ricorda sicuramente molto Meta Slag, è molto molto simile per tipo di concezione, per grafica se vogliamo, molto molto simile in tutti il, il concetto di gioco, davvero molto simile anche se cambiano i personaggi, però l'idea è questa. E soprattutto vedere il logo Commodore Engineering con la C di Commodore eh, dietro la schermata di gioco è davvero tanta tanta roba. Aspettate che spengo perché sennò fa un casino allucinante e poi ovviamente per testarlo eh, ho provato ad installare Real Racing 3 un gioco pesante ovviamente per questi dispositivi portatili eh, e devo dire che comunque secondo me si difende benissimo infatti adesso vi faccio vedere allora facciamo partire il gioco così ve lo faccio vedere in azione vado ovviamente a mettermi in posizione perché per pilotare eh, bisogna muovere il tablet ok pronti partenza e via vedete che la fluidità c'è nel senso eh, non dico che sia al massimo eh, dei suoi fotogrammi però sicuramente non è scattoso ed è sicuramente un gioco molto pesante ovviamente adesso sto guidando alla ramengo perché eh, sto parlando e sono anche messo scomodissimo però vedete che il comportamento a livello video secondo me non è niente niente male davvero eh. E comunque la Racing in 3 è un gioco direi molto molto pesante da sopportare. È uno sicuramente di quelli che mette alla prova eh, l'hardware del dispositivo perché comunque anche se un tablet di fascia media e non ha caratteristiche da paura eh, ragazzi sicuramente eh, ha eh, tanto tanto di buono e soprattutto ripeto a 219 euro vi lascio il link in descrizione eh, con la tastiera e il marchio commodore eh, capite che mm, non ha prezzo cioè secondo me non ha prezzo per chi come me ha dentro di sé il marchio Commodore se lo porterà eh, fino alla fine dei suoi giorni è sicuramente tanta roba quindi ragazzi spero di avervi trasmesso le emozioni che ho provato io eh, quando ho ricevuto questo prodotto quando l'ho tirato fuori dalla confezione quando ho visto il marchio Commodore quando ho visto il logo Commodore serigraffato dietro al tablet quando ho visto il logo Commodore quando ho acceso il tablet e quindi ragazzi, se anche voi come me siete stati segnati e eh, lo sarete per sempre dal marchio Commodore, non potete che acquistare questo prodotto, assolutamente sì, secondo me è, è, assolutamente va acquistato solo appunto per avere un prodotto dei giorni nostri marchiato Comodol. e quindi ragazzi se questo è mio video in cui ho portato tutte le mie emozioni dove ho cercato di riportarvi indietro nel tempo quando eravate molto più giovani di adesso, vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime voli in FPV, stampe 3D sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale ma soprattutto